Ciao a tutti ragazzi, io sono Marco007 e bentornati su Pokémon Let's Go Eevee Siamo tornati piano blu perché stiamo per risfidare uh, la Lega Pokémon. In questo gioco però si può sfidare non solo um, la Lega, ma anche si possono risfidare i capi palestra, uh, la Lega credo che si può sfidare tutta una volta al giorno, mentre i capi palestra sempre tutti una volta al giorno, però ovviamente uh, poi potete scegliere anche di sfidarne soltanto uno, um, mentre qui no, la, la cosa è sempre la stessa. Uh, I dialoghi dei personaggi sono sempre gli stessi, solo che a volte per sbaglio io li, li, li, li, li salto per sbaglio. Allora, um, i Pokémon sono quasi sempre gli stessi, soltanto che viene aggiunto uno e, e quel, quel uno è un Pokémon particolare. Uh, ovviamente i, i livelli dei Pokémon sono alzati e purtroppo sono anche maggiori di, di quelli nostri. Um, infatti credo che ho perso molte volte a questa pure. Solo che uh, ci ho messo anche di meno a farlo però. Um, le risfide saranno molto, molto lunghe. Cioè l, um, ci metterò un'ora circa per uh, sia la lega che i capi palestra. Um, a cosa serve risfidare tutte le, le, tutti i personaggi? Uh, innanzitutto eh, per il 100%, cioè non è neanche il 100% questo. Questo non è al 100%, ve lo ricordo. Soltanto che lo faccio per completezza. Però anche um, per mostrarvi questo, ma anche perché si livella molto facendo queste rispide, Infatti è l'unico modo per uh, avere esperienza a parte catturare i Pokémon. Uh, Sfidare gli allenatori non è più possibile. Infatti tutti gli allenatori saranno battuti se li avete già battuti prima. Mentre una volta al giorno potete risfidare la Lega o ogni palestra. Ah, ehm, alla fine ci sarà pure stupido. Solo che lo, non è lui il campione. Lui lo prenderà come una specie di rivincita, rispida. Eh, e dirà, ora ti rubo il... Il posto Marco 007. Hahahahahahaha. Basta. Non è molto efficace. Bene. Um, alla fine di tutte queste sfide comunque uh, al, il, il Pokémon con, con il livello più alto sarà comunque Bowser. E Avrà il livello 61 quindi. I miei Pokémon faranno comunque un po' schifo. Ah, il motivo per cui sto facendo prima le rispide della Lega. In, in, in, uh, invece che fare le rispide prima della palestra. È che all'inizio non lo sapevo. Non sapevo che si potesse fare anche la rispide della, della Lega. Ah, oh, oddio, non vi ho detto una cosa. Ho cambiato la squadra come vi ho detto ieri Solo che ho messo al reperto al posto di Articuno E anche ho modificato un po' il moveset di alcuni uh, Ho messo al reperto al posto di Articuno Perché Articuno Vabbè, è di ghiaccio e non mi serve Visto che già alcuni dei miei Pokémon hanno delle nuove mosse di ghiaccio uh, E anche perché non avevo un Pokémon di tipo uh, roccia E quindi lo volevo tenere che magari contro i Pokémon elettro è, è molto utile al reperto. Che poi non, non, fa, non fa neanche così tanto schifo. Credo che abbia già raggiunto il livello 50. Jeans tipo uh, psico-ghiaccio, lo sappiamo già. Moltres è il, il Pokémon nuovo di tipo fuoco, quindi. È anche di tipo volante, quindi Moltres tecnicamente sostituendo sia Dodrio che Flareon mentre um, Zapdos l'ho aggiunto tanto per perché uh, era forte e poi aveva anche le um, aveva anche molte mosse elettro ah, e ovviamente il moveset non è affatto uh, completo quando lo prendete alla, al primo colpo il uh, leggendario Ovviamente io ho aggiunto qualche M.T. per renderli più decenti. Io anche ho anche aggiunto delle M.T. ai Pokémon che avevo già prima, tipo ora Eevee a fossa. E mi sono anche ricaricato tutti i, tutte le ricariche totali e uh, i revitalizzanti. E ora invece che comprarne 20, 20, più quelli che avevo già, ne ho comprati 25, tanto avevo... Uno, ho soldi infiniti insieme all'esperienza combattendo gli allenatori, e due, tanto avevo tanti soldi e non mi servono più a nulla. Cioè la prossima è la penultima parte extra, quindi non mi servono così, ta così tanto. Sandslash, perché c'è lo relay? Scusa, Sandslash non è di tipo terra Bene, vedrete che no Qui ho messo il reperto per sbaglio perché pensavo fosse di tipo terra E invece no Sandslash Di tipo ghiaccio però uh, Hanno i, gli allenatori della Lega Ora hanno dei, uh, dei Pokémon nuovi che sono delle forme allora di altri Pokémon. Basta, eh, questa è la cosa nuova. Wow. Bene sconfitto. Ora passiamo all'Apras. sale a livello 55 Ah non ha, ha slobro Ah ok l'Apras l'abbiamo già sconfitto A quanto pare non me ne ho accorto Beh l'orelei è sempre uh, Easy da, da combattere Mentre qui Una un, uh, nella, nella prima sfida nella, nella prima sfida alla Lega Io non, non ero mai morto Mentre Sono morto contro Lore, non Lore, eh, Agatha in questa risfida Meno male che avevo salvato così potevo riprendere eh, subito E niente abbiamo sconfitto L'orelay ma uffa eh. che dicono uh, alla fine dicono sempre roba tipo uh, forse mi sbagliavo a usare i miei Pokémon. forse dovevo forse non sono adatto a questo lavoro o cose del genere e quindi cioè praticamente noi risfidando i Super 4 Stiamo uh, Stiamo umiliando e, e deprimendo Bruno, Super 4 Ti pilota e non so qual è Qual è il suo nuovo Pokémon Ma vabbè Oniz, vabbè, fa niente Noi ci abbiamo pause. <ride> bam, one shotato, un livello 62 ho iniziato scioccato <ride> in monchan come sempre io non so le debolezze quindi Uh, metto un, uno a caso, che non so Moltres, ok ah, a Moltres e Zapdos non darò mai dei soprannomi Ormai quelli con i soprannomi sono i tipi fissi Cioè i primi tre è al reperto Mentre ci sono gli extra che sono Moltres e Zapdos Poi vabbè ci sono quelli con i soprannomi che non ho. Che, che non ho, mai, eh, che non ho mai. avuto in squadra tipo. cioè che ho avuto per un po' e quindi li ho tolti subito. Uh, tipo Talpoman e robele genere. Avere due tipi, due tipi terra in squadra non, non fa molto bene. Soprattutto contro i tipi erba, che mi sa che mi ero pure avvicinato alla alla palestra, alla, alla oddio, fa, che numero è? Alla quarta palestra di tipo erba. Meno male che avevo, no, non avevo nessuno a quel punto, non avevo, meno male che non avevo nessuno. Divi impatto, bam, morto. Non lì, vuoi cambiare i Pokémon? Eh. Cadrai come tuo fratello, <ride> Anche se non uso l'impatto però dai. Va bene comunque. Ma dopo questa mossa non so neanche come si chiama. Ma mi ha ammazzato quasi tutti i Pokémon. Ed ecco il, il nuovo Pokémon di. Coso. Solo che, di Bruno. Solo che Golem. E, e, uh, oddio, com'è si chiama? Vabbè, Golem. E, la, e le sue pre-evoluzioni non sono di tipo. Non sono di tipo lotta, sono di tipo elettro. Ora. Cioè roccia elettro, credo. Oppure terra elettro. No, roccia elettro. Se non avrebbe senso. Ah, e perché noi non abbiamo Golem? Perché al reperto si evolve per scambio e io non ho niente con cui scambiarlo. Non so se. Si... No, non credo proprio. Uh, cioè, no, Let's Go Eevee, credo che può cambiare, cambiare Pokémon solo con Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu. Vigor Colpo, morto. <ride> a Ciomper ho lasciato Vigor Colpo perché è una mossa molto buona. Di sicuro meglio di Solar a raggio. Ma Ciomper ancora la scelta difficile. Probabilmente ora farò... Mega Evolvere Bowser Perché ho capito quanto è forte Mega Bowser Ecco lo chiamerò Mega Bowser D'ora in poi No, non l'ho mega evoluto Vabbè, tanto Cioè tecnicamente eh, um, Si può fare Cioè, cioè nel senso Uh, non è neanche uno spreco farlo. Non, um, cioè, me, Bowser lo, non lo uso quasi mai ora. Uh, perché contro il pilota non ha niente a cazzare Poi uh, ci sono. Poi lui. Uh, lo può usare sempre. Cioè lo, lo, lo può usare una volta ogni. Ogni lotta. Quindi fa niente se lo uso una volta. Ah, e poi dura per sempre. Non so se è sempre stato così, ma in questo gioco dura per sempre la Mega Evoluzione. A meno che non ti muoia il Pokémon, che è pure difficile, visto che è Mega Evoluto ed è fortissimo. Cioè, la Mega Evoluzione non ha difetti in questo gioco. E so soltanto sei stupido se non la fai. Cioè, l'unica cosa è che è... Uh, non la puoi usare contro gli altri Pokémon che vengono dopo se ti uccidono il Pokémon <ride> Solo che vi ho detto che è difficile visto che mazza le mazza, no, non è vero um, Aumenta pure le statistiche a quanto pare, visto che io faccio più danni eh, Al reperto non è buono contro i tipi lotta perché i tipi lotta sono, sono forti contro i tipi roccia E questa è la, la cosa peggiore di queste battaglie con gli allenatori più forti. Cioè che uh, è, è, succede spesso che io rimanga con, uh, con dei Pokémon a, a meno di metà vita. Perché uh, spesso gli, a, gli, alcuni allenatori mi fanno più danno... cioè mi fanno più di metà vita di danno. Allora lascio uh, Lascio Chomper uh, Mi ricordo che Eh sì uh, Qui Chomper uh, sopravvive a terremoto E rimane a 1 di vita Dai Vigor Colpo Ah è vero l'ha evitato Vigor Colpo Va, morto. No, dai. Ed è ancora vivo. Dai, chomper. Ce la puoi fare. Un ultimo sforzo. Il nemico è debole. Evita l'attacco. No, questo non lo evita, me lo ricordo. Sono tutti un po' deboli. Ah, sorprendentemente. Bowser è più veloce, solo che è meno debole. Cioè, è più debole, volevo dire. il debole, vai Moltres che sei poco efficace. Lancia fiamme, boh. Non credo gli faccia così tanto male da togliergli uno di vita. Beh, dai. E finalmente abbiamo sconfitto Bruno. Chia amarezza. Il mio allenamento è stato non è stato sufficiente, eh, sufficiente ha detto. Cioè stiamo rovinando i sogni di, di, di un sacco di esperti di, di Pokémon. Quando noi usiamo i Pokémon mazzati che usano cose strane, tipo sopravvivere a uno di vita. Do, do, do, do, do. Deo, deo, deo, deo. Arbok che non è di tipo spettro però vabbè Lo, ce l'aveva già prima tanto Terremoto perché è la mossa una mossa super efficace contro i tipi veleno Che probabilmente ha un po' senso il tipo veleno una come un'allenatrice di, di tipo spettro perché uh, gli unici tipi spettro che esistono in questo gioco sono anche di tipo veleno no Ok, è morto. Ve l'avevo detto, Blastoise... Uh, um, Mega Blastoise è fortissimo. Non ha senso di non esistere durante le, le battaglie. Infatti credo che d'ora in poi lo userò per sempre. Weezing, quindi... <ride> A reperto che non è molto forte eh, eh, no, in, Non contro Weezing ma in generale Mentre contro Weezing è fortissimo Che poi contro Weezing hanno effetto le, le mosse di tipo terra E quindi è, è, è buono Perché Weezing dov, dov, dovrebbe fluttuare ma anche... È, è, Uh, le, mos le mosse di tipo terra sono anche molto efficaci contro di lui Bene uh, abbiamo indebolito un po' il nemico con una mossa super efficace Ora vai Eevee e fai quello che sai fare tu Ecco È davvero bellissimo quando usi Fozza e sei quello più veloce dei due. Perché comunque il, il Pokémon poi evita l'attacco. E, e non um, e, e l'altro non può farci nulla. E trozzo tanto per perché comunque è forte, però lo lascio a uno di vita. Finalmente <ride> Ora non c'è più neanche il veleno Perfetto Marowak uh, Marowak Alola quindi Che è di tipo fuoco credo Fuoco spettro Cioè è proprio abbandonato il tipo terra E credo pure il um, Uh, Sandslash Di, di cosa uh, Della prima, Lorelay? Uh, credo che anche quello fosse di tipo solo ghiaccio e non di terra. Per questo non posso consultare la guida Pokémon. Perché non, non ci sono i Pokémon di allora, e soprattutto non ci sono le mosche Cioè Le Le le forme a Lola e quindi e quindi non posso saperlo se ne fa la ombra non mi fa praticamente niente quindi idrovampata bam morto Mi, sono sicuro che è di tipo fuoco perché in un tentativo fallito, cioè non un tentativo fallito, e, e stavo registrando questa parte soltanto che poi io uh, ho perso contro Agatha. E allora vabbè tanto avevo salvato quindi ho, uh, poi ho registrato questa parte di video. Um, Lì ho usato uh, Chomper perché Chomper è super efficace contro i tipi terra. E però Maruak eh, non era più di tipo terra e quindi me l'ha one shottato con una mossa fuoco. Dai, sopravvive per un ultimo Nerpulsa. No. evitato l'attacco e vabbè è morto mo eh, Zapdos ma morto non po um, i Pokémon nuovi cioè Moltres e Zapdos non possono neanche um, a rimanere eh, a una vita perché se rimangono a una vita cioè non possono rimanere a una vita come fanno Chomper e Bowser alle volte e sopravvivere a una vita perché um, non sono molto amici con me E quindi non, non possono fare queste cose Mentre tipo Eevee Ivi ce l'ho dall'inizio dell'avventura della, dell Nella squadra E' quasi sempre al primo posto pure E quindi Eevee può evitare gli attacchi Può, può uh, curarsi dagli effetti Può rimanere una vita come Chomper e Bowser Mentre gli altri no, perché tipo Graveler l'ho avuto molto, molto tardi. Mentre Bowser ce l'ho quasi dall'inizio e Chomper dall'inizio, inizio proprio, dalla da, da, da seconda parte che ce l'ho. Finalmente vabbè tanto c'è poi Poi c'è un altro c'è un altro gengar ah e ora che è morto Bowser Non posso più fare la mega Evoluzione Quindi io, questo, questa sarà più dura Tango Bomba Bam quasi qua scattato, Nero Pulsar Bam neanche neanche più della metà così a caso mettiamo Moltres lo mandiamo a morire prima che che, che um, uccida Bowser e così con il mio amico tipo acqua e ora io faccio, faccio la stessa cosa che hai fatto tu, al, al, al, al, che, che sono tipo fuoco. Ecco. <coughs> Fangobomba morto, wow. Grazie Moltres. Sei proprio a difend difendere i tuoi amici. Se è, è la mia ultima risorsa, vai. Stiamo praticamente usando Eevee come scudo umano, mentre noi stiamo curando Bowser. Bomba, morto. Vabbè, tranquillo, Ivi, Tanto c'è Bowser. Ma, ma io sono quasi morto. Zitto nero. Pulsar, quasi metà della vita. Bam, tolta più di metà della vita. Però lui sta più. Oh, è super efficace. Brutto colpo pure. Bene. Uh, revitalizzo... Coso... Zabdos Così... Puccino... Perché... Perché quello? No... Mi sa che avevo sbagliato a questo punto... Perché non volevo quello... Assolutamente... Aeropulse è l'unica cosa intelligente da fare... Magari... Eh, possiamo sperare che sia... Super efficace controliamo ma ormai mentre lo dicevo mi è morto Bowser. Fuoco bomba, bam, bomb, neanche metà vita, wow. E a me rimane solo Moltres. Quindi meno male che le, le cure sono più veloci di ogni attacco. Solo che non ho più il revitalizzante mat che avevo prima. E eh, uso una ricarica totale con Mortress. Wow, be ge bella genialata. Solo che in effetti ha un, ha un po' senso visto che... Uh, comunque gli altri con un solo revitalizzante mi sarebbe, mi sarebbe morto uh, subito. Dai molto resto resisti <ride> Questa è la situazione peggiore Ho solo un Pokémon e, e con una sola mossa quello me, me lo manda giù Ah ha fatto brutto colpo ma neanche metà della vita a me Bene speriamo in bene Fuoco bomba Beh comunque questa tecnica sta funzionando Vai molto resta. E' sconfitto Agatha Super 4, niente male Non posso dire lo stesso per te <ride> Se mi guardi così Con quella faccia da um, Professor Oak Ah quindi Agatha Era il, il rivale di Oak Ora ha tutto senso. Ok, si è glitchato un po', ma non, uh, non, non preoccupatevi soltanto perché ho salvato e curato i Pokémon. Qui non sono morto, bene. Uh, quindi vuol dire che sono diventato più bravo, perché comunque... Um, Co ha detto che la Lega Pokémon è più forte e più popolata perché ora ci sto io. Perché co sono così popolare io. Boh. Um, sono, a quanto pare sono diventato più forte di quando ho sfitato i Super 4 per la prima volta. Sidra, e eh vabbè, sappiamo già cosa do dobbiamo fare. Non quello, però vabbè. Tra poco cambiamo. Oh, Credevo che Bora fosse super efficace. E quanto pare ho scoperto di no. Sabora pff... Eh, non è molto efficace. Però l'ho congelato almeno. Quindi ora mandiamo chomper. Vabbè anche Articuno va bene Intanto è fermo Non può fare nulla Fulmine Quindi non cambiamo Pokémon Perché è un tipo volante Aerodactyl Solo che probabilmente Ha pure delle mosse ehm, Delle mosse eh, Di tipo terra Che è forte contro Elettricità No Tipo, tipo pietra Che sono forti contro Contro ehm, Volo Vabbè Non dimmi che uso Il revitalizzante Non confidare troppo, oddio, che abbiamo una schedina, due schedine, quattro schedine. Ma, ah, ah. <ride> Dai, Eevee, che non sei volante, però sei comunque super efficace contro questo. Ettro zap. In questa generazione Lens non ha i tipi drago, Lens ha i, i tipi quasi drago, buona B drago. <ride> e poi c'è. c'è il drago eh, assoluto, cioè eh, Dragonite e anche le sue pre-evoluzioni sono, sono di tipo drago soltanto che um, soltanto che non sono neanche troppo forti perché comunque quelli si evolvono per livello quindi Ghiarados Lasciamo Eevee così fa eh, le sue cose di elettro-zap No uh, Chomper, Chomper è un sostituto buono visto che ha Vigor colpo e può uccidere tutti d'acciaio è no pure a sto punto io re revitalizzerei ivi bravo <ride> mi sono preceduto video, ehm, e vi prometto che non ho riguardato il video prima mi sono soltanto preceduto Cioè Il video è quasi fin non è quasi finito, però noi abbiamo già quasi finito la Lega, ci manca soltanto questo e è stupido che ci verrà dato come uno, uno sfidante a caso che per qualche motivo è riuscito a, a sfidare tutta la Lega Pokémon ed è rimasto lì fermo ad aspettare noi che, che siamo l'ultima... Um... Siamo l'ultimo giudice, diciamo. Siamo gli ultimi super 4 e quindi non può andare avanti senza di noi. E quindi non a quanto pare non poteva neanche andare indietro a casa a mangiare, a, a, a dormire. No, è rimasto lì per sempre. Fino a quando non siamo arrivati noi. Però se facevamo quella cosa lì della, della grotta che ci ha detto lui, probabilmente lui stava lì. E quindi questo vuol dire che o stupido è un essere immortale onnipresente, oppure stupido usa il teletrasporto. Il che ha senso visto che esistono i Pokémon con teletrasporto. Executor: uh, Qui ha senso che abbia Executor, perché Executor è di tipo. Uh, Erba drago, credo, nella sua forma lola. Oppure psico drago no credo erba Credo solo erba drago Lo vedremo Ok forse è, è psico drago Lo scopriremo solo perdendo con Moltres Per raggio morto come lo spara lì per raggio con il collo cos'altro abbiamo contro i tipi erba? ah niente i tipi erba sono i nostri peggiori nemici Proviamo quel rivitalizzo <ride> Moltres Non chomper, un non ha senso Ok Moltres Dai crediamo in te Moltres Usa sdoppiatore Ivi Usa sdoppiatore Bravo <ride> mi piace procedermi Che praticamente fa eh, cioè, è facilissimo Perché comunque sono io <ride> E quindi so come penso Ora spammo do doppiatore Fino a quando non, uh, non muore questo O fino a quando non mi muore ivi, Solo che è morto prima lui quindi quindi è stato inutile rivitalizzare Moltres Perché ora c'è Dragonite Eh Ah no ne mancano ancora due Ah è vero c'è Dragonite e C'è C'è Arizard caso al reperto che non c'entra niente solo che è full vita e quindi dai ciò puoi fare al reperto <ride> Carica totale con Cuso, uh, con Bowser Perché? Forse pensavo che le, le, le, le mosse di tipo buio uh, Fossero Super efficaci contro Drago Ok no <ride> Wow ha funzionato benissimo A quanto pare ai draghi non piace l'acqua Ecco mega evoluzione E ora si fa sul serio Bowser reagisce alla pietra chiave Ora ha un mento bellissimo Oddio, perché è super efficace contro i tipi Drago? Non ha senso. Boh. Forse i, i tipi di Drago hanno le stesse debolezze. No, non è vero, non ha senso neanche. Perché sputano fuoco e non, non ha senso che l'acqua spegne le, le fiamme. Ma, con, ma comunque quindi dovrebbe essere super efficace acqua. Boh, non capisco questo. Ecco, un Mega Charizard con. Un mega Charizard mi sa. Uh, hits. Corrigetemi se non dico giusto. e contro un Mega Bowser. Bam. Pessima scelta. Che poi. Sto, sto vincendo contro un Charizard di livello 64. Ed è morto, yay. Ora abbiamo altri 15 minuti per sconfiggere, stupido. Uh, credo che Lance, non Lance, stupido sarà l'unico dialogo che leggerò davvero. Sì, certo. Non è vero. Cioè dice che, che i suoi tipi di drago non sono non sono deboli, ma, ma so, siamo noi che siamo troppo forti. <ride> Trovati un altro tipo di Pokémon, amico. Ti aspettavo, campione. Mi sono allenato intensamente tutti i giorni per riuscire a batterti. Stavolta non mi sconfiggerai. Sei pronto Marco007? Cominciamo! E il di nuovo... Com'è che si chiama? Mo? Stupido sfidante. Alienatore semplicemente. Però alla stessa posa di quando era un campione. Ah, ora è una delle battaglie più stressanti di tutte Ma meno male che l'ho già fatta io quindi Questa <ride> è la mia unica preoccupazione Solo che mi sbagliavo Ci, ci sono ben altre preoccupa preoccupazioni sera era quello <ride> ok zapp Dos è fortissimo contro tutti i Pokémon di stupido. Usa Bora no, è fortissima contro i tipi elettro. Comunque, uh, come sapete già, queste, queste parti usci uh, usciranno dopo New Super Mario Bros. The Laz, inizio. Quindi sapete già che questo canale non è più solo mio, ma anche di Dynamitez ora. Uh, solo che uh, queste parti le finirò io, perché mi sembra giusto che le finisca solo io e poi gli, al gli altri display li faccia con lui. Gli altri? Ma cosa ci sarà? Mm. Scusa cos'altro? Il mio Super Mario Bros. Utile Lazio e poi? Mm. Lo vedremo. Eh, mega evoluzione come sempre. Comunque, spero di finire oggi tutte le parti extra perché, se riesco a finirle oggi tutte, cioè praticamente ho solo l'audio da fare, se riesco a finirle oggi tutte, um, farò le pubblicherò tutte oggi, così finiamo subito. Veloci, veloci. Uh, pure l'extra finale avrà una premiere, quindi faremo pure la premiere eccetera eccetera. Basta. Che poi mi sembrava pure un po' strano iniziare una nuova Let's Play e poi.. Uh, e poi subito Pokémon. Cioè. E, e poi finire subito dopo Pokémon. Cioè mi. mi sembrava più giusto finire prima Pokémon e poi iniziare una nuova Let's play. Solo che poi la Let's Play sarebbe uscita in contemporanea con un'altra let's play che stiamo preparando e. ed è una cosa.. È una cosa speciale e quindi non volevamo fare la stessa cosa che è successa con uh, um, con super smash bros e super mario galaxy e Pokémon let's go Eevee che sono uscite tutti tutte quasi in contemporanea perché sono riuscito a finire super paper mario e altri let's play tutti insieme e visto che sono riuscito a finire tutti questi let's play tutti insieme Uh, uh, abbiamo deciso di iniziare tre let's play uh, Insieme E quindi uh, questi, questi tre sono, sono uh, Sarebbero dovuti finire tutti insieme di nuovo E quindi sarebbe stato strano E, alla, e vabbè alla fine uh, Dynamite è uscito dal canale e, e poi sono rimasto io con questi tre let's play lunghissimi Da finire Ma vabbè tra poco sarà tutto finito e ci sarà un nuovo inizio che c'è già stato soltanto che ormai c'è ancora sta roba. Meno mai che sono riuscito a trovare qualcosa da, da dire durante la partita contro Stupido perché mancano ancora 8 minuti e non so cosa dovrei fare. Cioè, vai, ciò, oh no. Tipo elettro. Terremoto. Wow. Non è vero le cariche totali. Uh, Impossibile. In... In Pokémon Sole e Luna so che sono un certo tipo di allenatori usavano le cariche tali cioè no, gli strumenti il generale invece Molly usa stupido a caso Ma hai detto stupido uh, Eevee è ancora vivo? Sì allora useremo Eevee per forza Comunque è stato un, un po' difficile contro Bruno perché cioè, um, nel scegliere le, i giocatori, cioè i Pokémon, perché comunque io ero quasi sicuro di avere delle mosse di tipo lotta, invece no, non ce le avevo. Tipo terra e quindi questo non c'entra niente Però uh, Credo che questo è il momento in cui ho capito Che l'acqua è forte contro terra Comunque ecco. <ride> è super efficace Quindi il fatto che ho usato Bowser è, è stato super efficace Contro mi sa Rayorn o qualcosa del genere Non era perché Rayorn Era di tipo terra Cioè no di tipo roccia Ma perché è solo di tipo terra E, e Bowser è forte contro quello Ah, <ride> Ora stupido è nella stessa mia situazione Però lui non ha fatto la scelta giusta E gli abbiamo ucciso Marowak Oh, il suo ultimo Pokémon Ci mettiamo 5 minuti per, per sconfiggere solo questo cosa succede oh ecco cosa succede beh credo che userò Moltres, Chomper e Eevee eh, tutti di, di seguito non mi ricordo neanche più il vero nome di Chomper uh, Weeping Bell si sì, credo che sia quello Invece noi usiamo Dynamite subito, bam. Poi... Eh però... Sì, mossa... Eh, sì, va bene. Electro Zap solo che è... È fortissimo questo. E poi non abbiamo altro che Chomper. E Chomper non è super efficace contro nulla qui. Probabilmente proverò con le mosse... Veleno con Chomper Dai ti prego non fare niente No Ah ok Dai finiamo mm, Stupido quando sei, Quanto sei fastidioso Ho pure io quelle Meno male che non ha più quella quella mossa Trespolo Che è la mossa che gli cura la vita Solo che la ammazza pure Ora, ora spamma solo il eter lama Dai Eletro zap Ok il mio unico, ultimo elettro zap Ed è l'elettro zap vincente Che ha vinto yay Alla fine ci abbiamo messo Due minuti soltanto per sconfiggerlo Poi il resto sono credits E robe del genere Cioè non ci sono i credits nel senso La sala d'onore e robe del genere Cioè comunque la cazzo Ah sei veramente forte ma io non mi Non mi do per vinto Sì certo Continuerò a sfidarti finché non avrò riconquistato il titolo di campione E ogni giorno, ogni santo giorno, lui tornerà dai Super 4 e sconfiggerà. li sconfiggerà Orco 007 Hai dimostrato di nuovo il, il, il, il, valo, il tuo valore alla Lega Pokémon, complimenti Difendere il titolo di campione non è certo un'impresa da poco Vivi con me, una lotta come questa merita un riconoscimento Uh, praticamente questa è la scusa che danno a, a stupido per... Uh, vai, questa è la, la stessa cazzo che fa quando Quando uh, siamo andati nella sala di per la prima volta. Uh, la, la scusa di stupido per tornare di nuovo e di nuovo e di nuovo nella Lega Pokémon è perché praticamente lui dice che sconfiggerà i Super 4 ogni, ogni giorno... Uh, e tornerà di nuovo al, al posto nostro di campione. In cui a quanto pare noi non ci stiamo ad aspettarci. E se non arriviamo fa niente pazienza. Dorme lì. E, e quando vogliamo possiamo sconfiggerlo. Dopo aver sconfitto i Super 4. Ecco. E questa è la prima fonte di, di esperienza infinita del gioco. Cioè i... Gli allenatori... Gli allenatori infiniti che non... Non si danno mai per vinti e vogliono sempre sfidarti. E questo è un modo per arrivare a livelli molto alti. Solo che io non ci riuscirò mai. Ve lo dico. Dynamite Hits, livello 56. Bowser, livello 59, quasi vicino al, al 60. Chomper, 57. Moltres, 52, che schifo. Zapdos, 52, che schifo. Arreperto, 52, non me l'aspettavo da te, arreperto. E vabbè, l'episodio è finito. E potete vedere la, la prossima parte, eccetera, eccetera, bla bla bla. Uh, tornate per l'extra finale. E la prossima parte, ciao. Ciao, aspetta. Ah, è vero, non è ancora finito. Tra poco, 3 secondi.